Amici amici di Unvolon buongiorno a tutti. Siamo qui oggi alla scuola Holden con Simone Piani, educatore e collaboratore dell'associazione Verba e poi Stefano Castello, educatore e operatore di Spazi Reale. Buongiorno, come è andato il convegno? Ma il convegno è andato bene, sono contento di aver anche visto la partecipazione sia dei ragazzi sia degli altri operatori che hanno partecipato. E quindi sicuramente l'aspetto interattivo è stato positivo sia per confrontarsi sia per dare risposta alle domande che eh, insomma, erano nella mente sia dei giovani che delle persone più eh, grandi, adulte che quindi lavorano per i giovani. Sì, anche sono d'accordo, è stato un bel momento anche di confronto, direi, in cui si sono date sfaccettature dell'autonomia dell molto, molto varie, dalla disabilità al tema migranti, al tema mobilità, eh, al tema del conflitto, insomma c'è stata un, una panoramica, grazie anche al talk show che c'è stato, al confronto con il pubblico, molto partecipe, devo dire, eh, che secondo me ha reso positiva e produttiva la mattinata. Grazie. Uh, vorrei, vorrei chiedervi uh, per aiutare le tipologie di persone, come persone disabili, minori, stranieri, nell'autonomia, che comportamento si dovrebbe tenere? Ma allora, secondo me. Um, Coloro che si occupano di supportare i minori, persone straniere, le persone con disabilità nei loro percorsi di autonomia, innanzitutto eh, è necessario che tarino, che venga tarata, ci sia una taratura delle aspettative eh, che hanno rispetto alle loro possibilità di, di autonomia. Eh, questa mattina si è detto che non esiste un'autonomia, il significato di autonomia è sempre quello, ma esistono tante autonomie e le autonomie sono individuali e personali. Quindi, eh, comprendere i percorsi. Di vita e i desideri personali delle perso delle, degli individui è sicuramente un qualcosa di fondamentale. Dopodiché eh, sappiamo che l'autonomia è qualcosa di costruito socialmente: il concetto di autonomia è costruito socialmente. Per cui, forse il lavoro da fare è anche sul concetto stesso di autonomia: che cosa vuol dire eh, l'autonomia, che cosa vuol dire essere da soli con l'aiuto di qualcun altro in relazione, e, eccetera. Per cui, secondo me, è un lavoro di consapevolezza, innanzitutto sulla e anche poi sulle persone che vogliono intraprendere il percorso di autonomia è necessario. Ma rispetto diciamo, a una molteplicità anche di tipologie, no? di persone che si possono incontrare, mi viene in mente che la prima cosa importante è dar loro fiducia. Quindi sì, un'analisi dei bisogni individuali, ma appunto che questi vengano, eh, come dire, Supportati, che non ci si vada mai a sostituire anche all'altro no? ma che invece si, ci si ponga un po' come un'impalcatura che via via si può eh, staccare e rendere la persona sempre comunque interdipendente anche nella sua autonomia perché viviamo in un contesto sociale fatto di tante persone e siamo sempre in relazione con l'altro con noi stessi e con l'ambiente anche quindi è importante secondo me valorizzare anche questo aspetto. Grazie di essere stato con noi, buongiorno a tutti, ciao!